7 novembre 1956, crisi di Suez, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adotta una risoluzione che chiede al Regno Unito, Francia e Israele il ritiro immediato delle truppe dall'Egitto.